Mi chiamo Tip Top e faccio lo scrittore Ho proprio bisogno di un aiuto per la mia nuova storia Anzi, ho una bellissima idea Questo libro lo scriveremo proprio tu ed io Scrivi il tuo nome vicino al mio di cominciare sarà meglio che ci facciamo venire qualche idea qui nella libreria tengo i miei libri preferiti, l'isola del tesoro Robin Hood i tre moschettieri e 20.000 leghe sotto i mari ma dove sono finiti? eppure erano qua Ah! i libri sono stati rubati guarda qui, il misterioso ladro mi prende anche in giro, leggi Caro Tip Top, i tuoi libri hanno deciso di fare una passeggiatina per la città ed io li ho accompagnati. Ah ah ah! Sono in quattro posti diversi e sono molto ben nascosti. Ti sfido a ritrovarli! Dobbiamo assolutamente ritrovare i miei libri! Per fortuna tu puoi aiutarmi! E muore il di sgrado. Sembra un orologio antico Lo porterò alla centrale di polizia Andiamo a salutare la mia maestra Tip top, quanto tempo è passato da quando eri mio alunno Vediamo un po' se hai studiato la lezione. Um, um, ma che so, figliolo maestra. Non vorrà mica interrogarmi. Ah, stai tranquillo, birbante. Carino sta cercando i suoi librucci per tutta la città. Rubargli i libri è stato un colpo di genio! Deve diventare matto a cercarli! E non deve trovarli mai più! <ride> certo capo! Sarà fatto capo! <ride> La pesca oggi? <ride> sì! Sapessi come sono triste tip top? Ho appena bucato la mia paperella portafortuna. La visita al museo è sempre piacevole! Tre caramelle e due bottoni! Chissà quando arrivano le altre 42 valigie del mio bagaglio Ciao Tip Top, hai per caso visto in giro il mio barattolo di salsa speciale? Eccola qui, Spina! Ora i tuoi panini saranno davvero speciali! Grazie Tip Top. prendi queste salsicce, sono ottime! Ne ho trovate di cose nei posti più strani, ma questa le batte tutte! Piccoletto, se ti trovano i gatti sono guai! Oh, povero me! Là dentro, coraccio, entriamo! Ehi! Ce ne fumo! Che buio! Non vedo proprio niente! Che panino squisito! Come va la vita tip top? Ecco il mio postino preferito! C'è qualcosa per me? Vediamo, uh, ecco qui, è un pezzo di groviera che ti manda tua zia Topina! Guarda guarda! Sembra la chiave di un baule! Vuoi andare da Miss Fritti? Aspetta un attimo! Eh, sono pettinato bene? Sicuro? Dimenticati qui Oh mamma, mi gira la testa Mamma mia Sarà meglio che glieli riporti Prima che combini qualche disastro Sei venuto a spedire il tuo romanzo, tip-top? Non ancora, mi Quitti Ma eh, ci sto lavorando In bocca al lupo, allora averla vinta a tirassegno e poi buttata via. Non hai sposto non lì Snapchat? Non hai non lì Snapchat? Tutti vanno a giocare al parco, Pronto! a me tocca stare qua fuori con il mio libro! I pilagni sono sistemati, ma senza una maschera non mi butto di certo là dentro! Sognole. Grazie Tip accetta questo pesce appena pescato! Una visita al museo è sempre piacevole! se ci sono novità su sgraffia oh, oggi non è un giorno fortunato ho perduto il mio cipollone è un orologio di grandissimo valore ho trovato io il suo orologio eccolo qui Grazie, grazie. Voglio regalarti questo antichissimo oggetto ritrovato in Egitto. L'occhio di Tutankhamon. Salve gente! Come succede oggi? Che giornata, tip top! La banda di Sgraffi è scatenata. Non abbiamo un attimo di tempo. visita al museo è sempre piacevole uh, questo museo la tremarella ehi hey, è il mio libro ma come faccio a prenderlo? Bamba capo, sta facendo progressi. Ma noi siamo più furbi. I libri sono ben nascosti. Non riuscirà a trovarli tutti. Ma perché li abbiamo nascosti? Perché il topo deve cercarli, stupidone. Deve perdere tempo. Così non finirà più il suo romanzo e sarò io lo scrittore più bravo della città. Piuttosto, siete sicuri di averli nascosti bene? Sicuro, capo. Sono in posti segretissimi. E sono ben sorvegliati, capo. Il topo non li troverà. Lo spero per voi! Ecco il mio libro! Ma come avrà fatto a finire fra le crinzie di quel gattaccio? Ehi, ce ne fudo, che buio, non vedo proprio niente, chissà cosa ci sarà in quel baule, ora sì che posso aprire il baule, è il mio amato libro, l'isola del tesoro, finalmente! posto, continuo a darmi brividi brrrrrrrrr portami altri Fribogli mm. Ecco capo, il tuo romanzo sarà quasi finito Finito? Finito? Non l'ho neppure cominciato, è tutto per colpa di quel Tip Top! Non riesco a concentrarmi, il pensiero di Tip Top ed il suo romanzo mi fa scappare tutte le idee! No, Topo, a proposito, il Topo ha ritrovato tutti i libri! Cosa? Brutti tonti, questa volta non la passerete Misha, ve la farò pagare, mi vendicherò, staremo a vedere! Un fatto molto strano accadde nell'anno 1866. Un mostro misterioso comparve negli oceani e terrorizzò le flotte di tutto il mondo. decise allora di preparare la fregata Abraham Lincoln perché gli desse la caccia. A bordo c'era anche il famoso scienziato professor Aronà ed il suo fedele domestico consiglio. Sono il capitano Faraghi. Benvenuti a bordo signori! Molto lieto capitano! Sono il professor Aronà! E costui è il mio fedele consiglio. Molti giorni dopo, il mostro finalmente apparve. E vi sperate di arpionare il mostro per primo, signor Land? Guardate laggiù, è il mostro! Ned Land, un marinaio in gamba... Cercò di colpirlo con i arpione, ma il mostro fece cadere i tre amici in mare. Taronna, Consiglio e Ned fecero appena in tempo a vedere la Abraham Lincoln affondare, speronata dal mostro. Poi l'oceano l'inghiotti i tre amici si ritrovarono in un ambiente incredibile erano in un elegante salone con una enorme vetrata dalla quale si vedeva niente meno che il fondo dell'oceano. Il professor Aronna era affascinato. Sono il capitano Nemo del sommergibile Nautilus e non ho ancora deciso se sarete miei ospiti o se vi darò impasto ai pesci. Voi che ne dite? Il misterioso capitano Nemo non disse più nulla. I tre naufraghi potevano scegliere fra stare per sempre nel sommergibile o essere abbandonati nell'oceano. Tutti accettarono di restare sul Nautilus. «Se al capitano non dispiace, preferiremmo essere suoi ospiti e studiare l'oceano». Sono d'accordo. Ok, ok. Ma fino a quando dovremo stare in questa scatola di sardine? Per sempre. Sarete ospiti del Nautilus per sempre. il cuore del Nautilus. Da quando ho costruito questo stupendo sottomarino, tutti mi danno la caccia. Lo chiamano mostro. Ma perché non fa sapere a tutto il mondo che il Nautilus non è un mostro marino ma una stupenda invenzione? Perché allora tutti lo vorrebbero e mi darebbero ancora di più la caccia. Ma ora seguitemi, le sorprese non sono finite. Il capitano Nemo mostrò ai suoi nuovi ospiti le meraviglie del mare. Durante una passeggiata sul fondo, i nostri amici videro tesori sommersi e un'ostrica con una perla gigantesca mm, che ostrica permalosa un giorno il nautilus emerse vicino ad un'isoletta Ned provò a scappare terra terra finalmente sono libero ma sull'isola c'erano i cannibali oi oi sembrano affamati e il pranzo sono io e il marinaio per salvarsi dovette ritornare sul sommergibile Il viaggio subacqueo del Nautilus continuava ed un bel giorno il capitano Nemo piantò la sua bandiera addirittura al polo sud. Che bello finalmente un turista! Il capitano Nemo voleva esplorare ogni parte del suo regno, il mare. Una volta guidò il Nautilus nella fossa più profonda del fondo marino. Voi, professore, avete viaggiato molto, ma di sicuro non avete mai visto Atlantide, l'antica città sotto le acque del mare. Wow! Seguitemi, vi farò da guida fra queste meraviglie sommerse. Ecco a voi la favolosa Atlantide! Incredibile! Attento capitano! Ci penso io. Presto, fuggiamo! I tre amici erano prigionieri sul Nautilus ormai da molti mesi e Nemo non voleva lasciarli liberi. Che noia, sempre chiusi qui dentro! Nel, Aronai e Consiglio decisero allora di fuggire. Nemo scoprì subito la fuga. Perdi! e stava per lanciarsi all'inseguimento quando scoppiò una tempesta terribile. I fuggitivi furono risucchiati da un grandissimo vortice, il tremendo menstruo. I nostri amici vennero salvati da una nave di passaggio. Però, che tipo eccezionale il Capitano Nemo. Chissà che fine avrà fatto. Del Capitano Nemo non si seppe più nulla, ma c'è chi giura che laggiù, in fondo al mare, il Nautilus naviga ancora. Che avventura! Ho la testa piena di idee! È il momento di lavorare sulla nostra storia! Per iniziare ci vuole il protagonista! Chi sarà l'eroe della nostra storia? Un cavaliere senza paura? Un astuto investigatore? Un intrepido cowboy? Un coraggioso astronauta? Forza, aiutami a scegliere! Ecco fatto! Ed ora un'altra scelta importantissima. Dove si svolgerà la nostra storia? In un antico castello? In una villa misteriosa? Nel selvaggio Far West? O su di un pianeta sconosciuto? Eh, se cambi idea ricorda che puoi cambiare questi appunti come vuoi tu. Come inizio mi sembra eccezionale. Scriveremo un capolavoro. Era una notte buia e tempestosa. Quella in cui si vide per la prima volta il vecchio capitano di Arrivò alla locanda dell'ammiraglio Bambo dove il giovane Jim viveva e lavorava con la mamma. Il capitano era grande, forte, pesante, con la pelle abbronzata dal sole. Entrò nella locanda con aria minacciosa trascinando un vecchio e pesante baule. Bella locanda! Ha, ha, ha! Penso proprio che mi fermerò un po', sempre che ci sia dell'ottimo rum. Il capitano Bill Bones... Passava le sue giornate bevendo rum e sorvegliando il suo misterioso baule. Giù le zampe dal mio baule! <ride> e non temete signora, il capitano Bons paga bene! Spesso obbligava tutti a cantare con lui la sua vecchia canzone. Cantate tutti. Quindici uomini, quindici uomini, uomini, sulla, sulla casa del morto. Quindici uomini. L'unica volta in cui il capitano diventò pallido e tremante, fu quando un altro brutto ceffo gli consegnò un misterioso foglietto. «Possa cadere in pasto ai pesci se questa non è la voce del buon capitano Bons!» «Coraggio, ragazzo! Accompagna questo povero cieco dal suo vecchio amico!» «Via da me, pendaglio da forca!» Gli amici ti mandano un salutino, capitano! No, la macchia nera no! Via, allontanati da me! Nessuno avrà mai il mio baule! Nessuno! Bill Bones sembrava impazzito, barcollò e poi cadde a terra come un macigno. <sussurra> mm. Il Vecchio Bones era morto steccato. Jim e Mamma Hawkins. Decisero di frugare nel misterioso baule e trovarono niente meno che la mappa di un tesoro. Wow, fantastico! Su consiglio della mamma, Jim si precipitò dal dottor Livesley. Con il suo aiuto sarebbe riuscito a convincere il ricco conte Triloni ad organizzare una spedizione alla ricerca del tesoro. Ci saremo anche noi su quell'isola. E quando questi stupidoni ci avranno portato al tesoro, li faremo a pezzi. Peccidotto! Il dottor Livesley non dovette faticare molto. Triloni si entusiasmò subito all'idea di partire alla ricerca di un tesoro. In men che non si dica, la spedizione fu organizzata. E i nostri eroi partirono. Con il mio nuovo salvagente mi sento sulla cresta dell'onda. Friloni si era procurato una goletta, la spagnola, ed aveva trovato il capitano Smollett che doveva guidarli fino all'isola del tesoro. Il conte aveva scelto anche la ciurma, ma, come vedremo, non furono gli uomini giusti. Salutate ragazzi, salutate! 15 uomini, 15 uomini, sulla cassa del morto... Mm, Carò indigestione! Mi sono stancato di questa banda di damerini, Long John. Ribelliamoci, prendiamoci la mappa. E poi andiamo a scovare il tesoro. Pazienza compare, lasciamo che facciano loro tutto il lavoro. Poi ti assicuro che quel pallone gonfiato di Triloni sarà il primo a scoppiare. Mangiati una mela e stai tranquillo, Hans. Una mela al giorno toglie i damerini di torno. <ride> sì, e anche il moccioso, quel Jim. Non lo posso vedere. Capitano! Conte! Dottore! Aiuto! Jim si precipitò a raccontare tutto ai suoi compagni d'avventura che non si scoraggiarono. Pirati? Dobbiamo difenderti! Prepararono un piano per sbarcare sull'isola senza che i pirati lo sapessero. Il viaggio sembrava non finire mai, finché un bel mattino si vide l'isola del tesoro. Sicuro? È proprio l'isola! Ah, finalmente! Il capitano offrì rum in abbondanza. Rum a volontà per tutti! E quando i pirati si addormentarono, Jim e i suoi compagni su una scialuppa arrivarono all'isola. È buono questo rum! I eroi seguirono le indicazioni della mappa e si nascosero in un vecchio fortino costruito anni prima dal capitano Flint. Arrivarono anche i pirati, decisi ad impadronirsi della mappa del tesoro. Rivateci la mappa Quella notte Jim lasciò di nascosto il fortino per cercare aiuto. Nella foresta incontrò Ben Gunn, un ex pirata che era rimasto tutto solo sull'isola. Per il capitano Flint, chi sei? Ah, ah, aiuto! John Silver! I pirati! Il tesoro! Silver? Fu lui ad abbandonarmi su quest'isola. «Allora ci aiuterete, signore!» «Puoi scommetterci, ragazzo!» Ben Gunn aveva trovato il tesoro e lo aveva portato nella sua caverna. Ben Gunn raccontò tutta la storia ai nostri amici e promise loro la metà del tesoro in cambio di un passaggio a casa. Jim... Si era nascosto per sorvegliare i pirati, ma fu scoperto e preso in ostaggio. Sei mio, topastro! Intanto, i nostri eroi nel fortino avevano deciso di consegnare la mappa del tesoro ai pirati, in cambio della libertà. Avete vinto pirati, ecco la mappa! Voglio controllare, non mi fido! Oh, oh è proprio la mappa di Flint! Corriamo al tesoro! Corriamo ah. al tesoro! I pirati esplorarono l'isola seguendo le indicazioni della mappa. Ci siamo quasi! Sei sicuro di saper leggere la mappa? Spero che il tesoro ci sia, o faremo una brutta fine tutti e due. Finalmente avvistarono il grande albero con la X. Ci siamo, ci siamo! <totipo> <tipo> iniziarono a scavare freneticamente. L'ho trovato! L'ho trovato! Ciao no, stupidone, quello è il mio piede! Con questo polverone non si vede nulla! Lo so, stai scavando nel mio stivale! Ma non c'era traccia del tesoro con facce cattive si voltarono verso Jim e Silver che furono salvati appena in tempo dall'arrivo di Smollett e degli altri Arrendetevi! Stavo difendendo il ragazzo, quei tipacci ce l'avevano anche con me, diglielo Jim. Beh, in un certo senso è vero. D'ora in poi sarò onesto, no? Penso che potremo dargli una seconda possibilità. Lo dicevo io che era una fregatura. Già, dannati domerini! Provi sempre il modo di cavartela, eh? Peccidotto! Ben Gun portò i nuovi amici alla grotta in cui aveva nascosto il tesoro. Era piena di ricchezze di ogni tipo. Tutto quanto fu trasportato a bordo della spagnola. Ma il tesoro più grande... Era nel cuore di ognuno La fantastica avventura vissuta insieme Questo libro mi ha fatto ricordare che manca un personaggio per scrivere la nostra storia Il cattivo Ora fai attenzione e scegli bene Chi sarà? Un terribile bandito? Un abilissimo ladro? Un mago cattivo? O un pericoloso extraterrestre? Benissimo! Un cattivo così sarà un osso duro per il nostro protagonista. Questa storia mi piace sempre di più. Un bel mattino d'agosto, il giovane Robin stava passando vicino alla foresta di Sherwood, quando vide un boscaiolo in difficoltà. Sei un ribelle, vero? Confessa. Sì, così avremo qualcuno da portare allo sceriffo. Lasciatemi, non ho fatto niente. Robin prese subito arco e frecce e mise in fuga i bricconi. Il boscaiolo faceva parte di un gruppo di ribelli che combattevano il prepotente sceriffo di Nottingham. Il perfido sceriffo continuava a far pagare tasse ai poveri abitanti. Fuori i soldi o finirete in prigione! Robin... Odiava i prepotenti. Così decise di stare con i ribelli. Iniziava la leggenda di Robin Hood. Evviva Robin! Urra! Evviva! Urra! Evviva! Urra! Un giorno, lo sceriffo preparò un'imboscata a Robin Hood. E ora vediamo se il vostro Robin Hood verrà a salvarvi. Questa volta sei in trappola, Robin! E stava per catturarlo. Oh, arrenditi, ribelle! Quando uno sconosciuto gigante aiutò il nostro eroe e fece scappare lo sceriffo. Il gigante si chiamava Little John. E da quel giorno, lui e Robin rimasero sempre insieme. Un giorno lo sceriffo attraversò la foresta con un carro carico di tesori. Le guardie erano molte e bene armate. Occhi aperti, mi raccomando! Ma Robin Hood e i suoi compagni furono più furbi. Mentre Robin e gli amici della foresta portavano il bottino al loro rifugio, un frate li inseguì e arrabbiatissimo cominciò a bastonarli. Mm -hmm. Fratac aveva scambiato Robin e i suoi amici per le guardie dello sceriffo che avevano rubato nel suo monastero. Robin spiegò ogni cosa e chiese al frate di stare con i ribelli. E così tu saresti il famoso Robin Hood? Venisciti a noi frattac. insieme sconfiggeremo lo sceriffo. Così fratak diventò amico di Robin Hood. Un bel giorno Little John disse a Robin che a Nottingham ci sarebbe stato un grande torneo. Tutti i migliori arcieri ci andavano a gareggiare. Che ne pensi, Robin? Sembra una gara fatta per noi. Robin decise di partecipare anche lui, ma senza farsi riconoscere. Nessuno ci riconoscerà? Robin! e Little John, travestiti, andarono a Nottingham. Sotto il naso dello sceriffo e del suo padrone, il perfido principe Giovanni Senza Terra, il coraggioso Robin vinse il torneo con un centro leggendario. Bravo! Bravi. è Robin! Catturatelo! Prendete il Devo correre al serbudo ad avvertire gli altri. Il principe fece costruire un patibolo al confine con la foresta di Sherwood. In questo modo, tutti i ribelli avrebbero visto Robin Hood morire impiccato. E adesso non ti salverà più nessuno. Oh, in me. Robin aveva già la corda al collo, quando una freccia, partita dai cespugli, tagliò il cappio. Gli amici di Sherwood uscirono dai nascondigli guidati da Little John e velocissimi sconfissero gli armigeri. Ed ora a noi due tiranno! Guardi, tornate qui, vi farò impiccare All'improvviso arrivarono dei soldati. Dietro a loro c'era Re Riccardo, appena tornato dalle crociate. Re Riccardo fece finire il combattimento. Ciao fratellastro, sono tornato. Ora per Re Riccardo. Per, Riccardo! per la Maria. Orra. Orra per Riccardo! Urrà per Riccardo! Urrà Urrà, Urrà! Urrà per Riccardo! Robin Hood sposò la bella Lady Marian, al matrimonio c'erano tutti, Re Riccardo, Little John e gli allegri compagni della foresta, vi dichiaro marito e moglie, Hurra per Robin e Marian, hurra! Super, proprio un bel libro, eh, ma ora pensiamo un po' alla nostra storia, il protagonista ha bisogno di un vero amico. E chi potrà essere? Il suo fedele scogliero? Un bravo assistente? Un coraggioso indiano? O un super robot? Ecco fatto! Ed ora, i nostri eroi hanno bisogno di un mezzo di trasporto. Cosa usano i nostri amici per viaggiare? Un drago volante? Un veloce cavallo? Una potente automobile? Un razzo spaziale? Ah! Tutti le scelte! Mm, Molto bene! Il primo lunedì d'aprile dell'anno 1625. Il giovane d'Artagnan andava a Parigi con una lettera che gli serviva per diventare moschettiere. Attenzione, sta arrivando qualcuno. Un tipo losco lo sfidò a duello. Troverne. Eh? Di Lo colpì alle spalle, gli rubò la lettera e poi fuggì. A Parigi, d'Artagnan andò dal signor Treville, capo dei moschettieri. Ma senza la lettera di presentazione, nessuno avrebbe accettato uno sconosciuto come lui. Mi dispiace ragazzo, ma senza la lettera? E poi non hai esperienza? D'Artagnan si affacciò sconsolato alla finestra e fra la gente vide il ladro della sua lettera. Il ladro! Giù in strada! da riprendere la mia lettera. Allora corse via per raggiungerlo e nella fretta si scontrò con tre moschettieri che lo sfidarono a duello. Beh tu maleducato, questo sgarbo ti costerà un duello. D'accordo ma più tardi, ora vado di fretta. <tell> Il ladro era scappato. È sparito! Eppure sono sicuro di averlo visto! Ed ora D'Artagnan avrebbe dovuto battersi con tre dei migliori spadaccini di Francia. In guardia, contadinaccio! Il duello era appena iniziato, quando comparve il cardinale Richelieu con le sue guardie. Non sapete che ho proibito i duelli? Guardie, arrestateli! Richelieu ordinò di incatenare i duellanti ma i tre moschettieri e d'Artagnan combatterono insieme contro le guardie del cardinale e le sconfissero Non finisce qui Tutti, tutti per, per uno, uno. E uno per tutti Fu così che i quattro diventarono amici per la pelle Alcuni giorni dopo, Costanza Bonacieux, d'amigella di sua maestà, chiese aiuto ai quattro amici. «Ah! Oh, siete moschettieri! È il cielo che vi manda! La regina è un brutto pasticcio per colpa di Richelieu!» Richelieu sapeva un segreto della regina. Lei doveva aiutarlo a spodestare il re, altrimenti il cardinale avrebbe rivelato il segreto. Richelieu, presto, della regina! Sua maestà la regina, ricevete d'Artagnan e i tre moschettieri in gran segreto nei suoi appartamenti a Palazzo Reale. La regina raccontò il suo segreto. Aveva dato a Lord Buckingham dodici puntali di diamanti che il re aveva regalato a lei. Non volevo fare nulla di male. Lord Buckingham è solo un buon amico. Io ho visto Milady che spiava travestito da cameriera. Di sicuro ha riferito tutto al cardinale. Ecco perché il re mi ha ordinato di indossare proprio quei puntali al gran ballo. È stata un'idea del perfido Richelieu. Il re non sapeva nulla. Guai! Era gelosissimo! Ora, Richelieu voleva dire tutto al re. Dobbiamo recuperare quei puntali e riportarli a Sua Maestà prima del gran ballo. Dobbiamo affrettare! Il cardinale avrà già inviato Milady da Buckingham. Dobbiamo salvare l'onore della regina e sconfiggere Richelieu. <Lindsey skies> I quattro amici partirono subito per Londra. Ma ahimè, la perfida Milady era arrivata prima di loro ed aveva rubato due puntali al disperato Lord Buckingham. «Povera regina! E povero me! Siamo proprio in un mare di guai!» D'Artagnan. Ebbe una brillante idea, chiese al gioielliere di fare due copie perfette dei puntali rubati. L'artista fu abile e veloce. Ora i puntali erano di nuovo dodici. quattro amici tornarono velocissimi a Parigi. Corsero subito a palazzo dove il gran ballo stava per iniziare, ma le guardie di Richelieu erano in agguato. Sono le guardie di Richelieu! Scappa d'Artagnan, pensiamo noi a tenerle a bada! Amici, diamo una lezione a questi bricconi. Athos, Porthos e Aramis si batterono come leoni. Grazie a loro, D'Artagnan giunse a palazzo appena in tempo e restituì i preziosi puntali alla regina. Questi diamanti impallidiscono di fronte alla vostra bellezza, maestà. Ma... Quanto ci mette a prepararsi? Ah, le donne! Forse non trova più i puntali che mi avete donato. Ecco la regina! Indossa i puntali! Vedete? Ma sono solo dieci! E indovinate dove ho trovato gli altri due? Moglie, perché indossi solo dieci dei puntali che ti ho regalato? E dove sono gli altri due? Non sai contare, caro? I puntali sono dodici. Uno, due... 3... 12... Richelieu! Che figure mi fai fare? Eh, eh, eh, eh, sono un piccolo scherzo. Sire, una scusa per donare alla regina altri due puntani che mi sono permesso di fare preparare apposta per lei. E ora, eh, eh, se mi scusate... Eh. Strano tipo quel Richelieu. Con te, caro Nuret, faremo i conti dopo. Ma io non sapevo! Non è colpa mia! Il giorno dopo, nell'ufficio del signor Treviglio, c'erano la regina, Atos, Portos, Aramis e Costanza, pronti a festeggiare un nuovo moschettiere, l'amico d'Artagnan. Sono un moschettiere! Tutti per uno! Abbiamo quasi finito la nostra storia. Manca solo l'eroina. Allora, sarà una bellissima principessa? Una brava giornalista? Una coraggiosa fanciulla? O un'esploratrice spaziale? <ride> Molto bene! Wow! Siamo proprio in gamba! Finito! Finalmente il nostro capolavoro è pronto! Grazie, non ce l'avrei mai fatta senza di te! Adesso mettiamo un po' d'ordine. Eh, basta solo incollare qua, attaccare questo, pensare quest'altro. Ecco qui la nostra storia! Scommetto che non vedi l'ora di leggerla!